Bene, mi è stato chiesto di fare una piccola variante alla porta che si apre con la chiave, in modo tale che quando si eh, vuole aprire la porta bisogna rispondere a un questionario. Questo si può fare abbastanza facilmente, adesso poi vediamo lo scripting, in modo tale, tale da ottenere questo effetto. Cioè se io clicco sulla porta mi fa una domanda, in questo caso mi, chiedo, mi chiede quanti sono i pianeti del Sistema Solare, che eh, adesso sono diventati 8, lo sapete non più 9. Quindi 3 è sbagliato, invece se clicco e gli dico 8 la risposta è giusta e misteriosamente compare anche la chiave. Allora a questo punto avendo la chiave io posso ehm, aprire la porta e quindi passare al livello successivo. Come funziona questo? Eh, e poi c'è rimasto il pezzettino, perché se clicco la chiave sparisce. Eh, il, eh, Semplicemente ehm, è molto simile a quello di prima, però fatto nella porta quando la porta è cliccata al posto di fargli questo primo blocco, questa IF, gli ho messo un ELSE cioè nell'ELSE gli ho messo il quiz panel con le domande che è una cosa abbastanza semplice, basta cercarlo nell'action c'è proprio un quiz panel Ci potete scrivere l'A il test che volete gli mettete le risposte mettete qual è la risposta giusta e quando eh, ha risposto con la risposta giusta allora eh, cosa fate? fate eh, l'opacità della chiave la portate al 100% eh, mentre invece eh, cosa succede qua? che io ho impostato la chiave che inizialmente c'è un'opacità dello 0% però l'ho messo nel codice quindi all'inizio ho scritto set eh, opacity of key al 0% in questo modo non si vede la chiave non c'è tra l'altro se il fine del quiz non è neanche essenziale che ci sia questa chiave perché l'importante è aver risposto alla domanda. Quindi se si risponde correttamente alla domanda basta impostare ASCII a yes e a questo punto la porta reagisce, reagisce nel, posto, nel modo giusto perché eh, check, verifica la variabile ASCII più ancora che l'opacity della chiave. Quindi a questo punto questo è rimasto un blocco vecchio questo magari, eh, quindi se sbagliato possiamo anche fare altre cose possiamo anche fare in modo tale, volendo che la domanda venga posta solo poche volte insomma cose del genere, però così direi che è abbastanza amichevole quindi quando la chiave è cliccata sparisce, come nel video precedente e quando viene cliccata la porta ci si chiede se si ha eh, la chiave e se si ha la chiave si fa questo mestiere di Fels in cui la porta si apre o si chiude a comando e direi che è tutto per eh, questa piccola pillola.